Ciao, oggi voglio darti delle idee ipotetiche su delle mete che possano dar bene se tu hai un, un budget tra i 6 e gli 8.000 euro che vuoi dedicare al tuo viaggio di nozze. Tieni presente che le mete, appunto, che ti elenco fanno riferimento a un 15 giorni di congedo matrimoniale. Potresti appunto fare per esempio visitare New York più una settimana ai Caraibi oppure un tour in auto della California sempre di una settimana a cui abbini sempre un'isola dei Caraibi e la stessa cosa vale per il Canada con i Caraibi. Viceversa, se vuoi andare in Oriente, per esempio una settimana in Giappone con un'estensione mare in Thailandia, piuttosto che un Singapore più... Indonesia o più Thailandia oppure una visita a una città come Abu Dhabi o Dubai a cui poi abbini un bel soggiorno mare alle Seychelles oppure alle Maldive eh, viceversa se ti piace qualcosa di più africano 14 giorni in Kenya oppure in Madagascar vanno benissimo spero di averti dato delle idee ma ti consiglio di prendere un appuntamento per parlarne di persona, in tal modo che poi analizziamo assieme tutto l'itinerario, quello che c'è da vedere e i relativi costi. Spero di sentirti presto, ciao!